Qualche tempo fa mi è venuto in mente quello che secondo me potrebbe essere un metodo interessante per poter fare apprendere la geografia ai bambini a scuola o anche a casa in realtà avevo già fatto un video però qualche fa mi ha detto che non ero molto presentabile e quindi poi questo video l'ho tolto quindi ho pensato bene rifacciamolo cioè se c'era qualcosa di interessante allora la mia idea era questa Poiché il problema con la geografia è che impariamo a memoria, ci fanno imparare a memoria a scuola dei nomi, dei posti, di regioni, di continenti che per noi non hanno un significato chiaro, hanno solo dei nomi diversi, ma non abbiamo delle forti relazioni, non riusciamo a identificarci con questi posti più di tanto, invece che col partire nel mappare il mondo, le nazioni, e, via di, e le capitali e via dicendo, Partiamo dalle cose che ci sono vicine, in maniera semplice, concreta e tangibile. E quindi ho pensato che la prima tappa che un bambino potrebbe essere invitato a scoprire con i suoi compagni è quella di mappare la sua classe. Cioè cercare di capire, perché questo poi è la geografia, la relazione fra lui, i banchi dei suoi compagni, chi sta seduto dove, dove sta il maestro, e metterlo su un foglio di carta. Perché in fondo la geografia è cominciare a capire questo concetto e poterlo anche riprodurre quando mi serve. E la seconda cosa è di mappare il corridoio, la mia classe, rispetto alle altre classi. Chi ci sta, dove stanno, come sono i nomi delle varie classi, chi è la maestra e via dicendo. E poi dopo che ho mappato un piano, ne mappo un altro. E dopo che ho mappato <ride> tutti i piani della scuola, mappo l'isolato poi non è che vado avanti e mappo il quartiere e la città intera ma a grosse linee potrei farlo l'importante è partire da qualcosa di vicino e di scalare piano piano la dimensione magari è una stronzata però che sai mai